ciao a tutti video di oggi impasto per bans con biga 100% temperatura ambiente 22 gradi quindi essendo che non farò riposare l'impasto in cella ma sfrutterò la temperatura ambiente farò una biga più corta rispetto alle 18 ore mi attesterò su 15 ore e la chiuderò un attimo più fredda invece dei soliti 21 gradi la chiuderò a 18 gradi per non farla correre del 55 leggermente modificata essendo che la regola del 55 è valida nel momento in cui si vuole uscire a 21 gradi volendo uscire a 18, il 55 lo portiamo a 52 quindi 52 gradi meno temperatura ambiente meno temperatura farina abbiamo la temperatura dell'acqua in questo caso 52 gradi meno 22 temperatura farina, 22 temperatura ambiente ci dà un risultato di 8 gradi. Dovremmo usare una temperatura dell'acqua di 8 gradi. Ok, ci siamo. Giro la camera con tutta la farina. L'acqua, idratazione al 44%. Come vedete è esattamente 8 gradi adesso, anzi sta un attimo salendo. Quindi la fradiamo giusto un attimo mentre gli sciogliamo il lievito. 1% di lievito vi lascio poi le dosi in descrizione. Metto il lievito nell'acqua e con un lecca pentole lo sciolgo. Cercate di scioglierlo completamente. Preferisco refrigerare l'acqua mentre faccio questa operazione perché comunque... Essendo che la temperatura ambiente è abbastanza alta e la massa è esigua, fa presto salire di temperatura. La stessa macchina, andando a utilizzare così poca, così poca acqua, ha un'incidenza importante sulla temperatura. Quindi se anche adesso parto con l'acqua a 7 gradi mezzo, non è un problema. Chiuderò sempre attorno appunto, ai 18 gradi come ci siamo prefissati ok abbiamo sciolto completamente il lievito vado a controllare ancora la temperatura perfetto sono sceso appunto 7.3 benissimo ora ci spostiamo in macchina vedete appunto i 22 gradi ambiente ok eccoci qua se avete la possibilità impastate in retromarcia vado ad inserire prima tutta l'acqua con il lievito, tutta la farina. Impasteremo per circa 4-5 minuti, comunque il tempo necessario per far assorbire completamente l'acqua e il lievito alla farina. Ci siamo! Retromarcia e partiamo il vantaggio della retromarcia è quella di attribuire meno forza possibile alla farina in, questo, in questa fase l'obiettivo non è la formazione del glutine ma è il completo assorbimento dell'acqua e del lievito alla farina ed è comunque importante anzi direi importantissimo impastare bene il tutto. Il problema di preparare la biga a mano è che spesso abbiamo un prodotto che non è adeguatamente impastato. Non, non impastare adeguatamente la biga può portare a un'acidità un finale differente da quella che il buon Giorilli ha studiato per anni e può poi pratica, nel, nella pratica portarci ad avere più svantaggi che vantaggi nel, nel successivo rinfresco. Quindi, in questo momento è passato un minuto e mezzo, siamo a 135 giri, è la velocità minima per la mia grelletta, è un po' alta ma me la devo far andare bene e continuiamo così. vedete che sul fondo tende comunque a rimanere un po' di, di farina è normale successivamente l'andremo a raccogliere e a inglobare la biga sono passati due minuti e mezzo un po' di farina ok sono passati circa tre minuti non vi ho detto questa farina è eh, una manitoba manitoba oro caputo w380 farina decisamente forte ben si sposa ai buns i buns normalmente sono carichi di, di burro, grassi e zuccheri in questo caso poi dopo successivamente vedrete la modifica che vorrei provare ad apportare però comunque appunto ho preferito usare questa farina perché già in passato mi ha dato ottimi risultati con questi prodotti ok la nostra biga è pronta sono passati 4 minuti stoppiamo la sposto in un contenitore con le mani contenitore in questo caso abbastanza largo È normale che rimanga della, della parte frastagliata sul fondo la raccogliete con le mani poi andiamo a inglobarla adesso appena avrò finito di estrarla completamente non stratificare troppo la biga ho visto che mi ha dato risultati migliori nel senso che mi ha fatto vedere ottenere dopo le ore di fermentazione una biga più omogenea come diciamo come sviluppo quindi preferisco continuare in questo modo ok è rimasto praticamente un nulla nella vasca e questa è la nostra biga essendo che ci sono delle parti un pochino più grosso vedo di dividerla okay. cerco di renderla più omogenea possibile anche perché per osmosi quei piccoli frammenti di farina che non hanno che non si sono idratati come, come si era idratato il resto verranno poi appunto diciamo umidificati più o meno nella stessa maniera soprattutto se andremo a creare un ambiente abbastanza protetto, protetto da che cosa? protetto da in questo caso un cellophane che tratterrà in parte l'umidità della biga stessa che in questo caso appunto è idratata al 44% e farà anche da cappa al calore che si formerà perché la biga fermentando si scalda Ok, effettuiamo una serie di fori. La biga deve avere modo di respirare. E la spostiamo appunto, vabbè, dove volete. In questo caso la metto qua sopra per 15 ore a 22 gradi. A più tardi. Ciao, ragazzi. Siamo al rinfresco, vi faccio la, la nostra domanda. biga è fatta 15 ore devo dire però che la temperatura ambiente era salita abbastanza rispetto ai 22 gradi quindi li ho fatto fare le ultime 4 ore in frigo detto questo cosa abbiamo qua ancora l'acqua rimanente della ricetta malto diastasico zucchero sale uova e yogurt al posto del burro so che vi starete chiedendo ma questo è qualcosa nella testa non lo so neanche io vediamo come vengono comunque l'idea era di provare a fare una versione completamente diversa dai buns col burro praticamente ho sostituito circa 130 grammi di burro con 80 grammi di yogurt skier nello specifico uno yogurt un po' particolare gusto ovviamente neutro e altro dire vi lascio poi tutte le percentuali sulla, sulla farina in descrizione ok macchina accendiamo la grelletta questa volta non andiamo in senso antiorario, andiamo a mettere in vasca tutta la biga biga è aumentata di volume la biga deve aumentare di volume se vi si inchioda e non si muove vuol dire che fondamentalmente non l'avete impastata bene o meglio l'avete impastata troppo poco questo l'ho imparato strada facendo sbagliando più volte impastando pochissimo e con una biga che non raggiungeva le caratteristiche dovute e che poi mi dava tutta una serie di problemi in impastamento morale, questa è la nostra bida che è abbastanza fredda quindi tutti gli altri ingredienti li ho messi a temperatura ambiente perché l'idea è di chiudere molto caldi cioè, o meglio scusate, molto caldi 24-25, l'idea era quella per poi andare in produzione tra circa 4 ore quindi puntata in massa un'ora e mezza o due al raddoppio, staglio e poi via comunque detto questo Facciamo partire alla velocità più bassa e andiamo subito ad aggiungere l'acqua rimanente, la quantità è modesta quindi l'impastatrice fa un pochino fatica. Andiamo ad alternare diciamo liquidi e solidi per dare un attimo di aiuto anche al verme a prendere gli ingredienti l'acqua come dicevo la aggiungiamo gradualmente vado ad aggiungere tutto lo zucchero mentre il sale lo lasceremo per ultimo ora vado ad aggiungere le uova L'idea era di usare due uova medie di circa 60 grammi, queste sono un po' più vicine, hanno un peso di una cinquantina di grammi. Morale, cosa abbiamo messo per ora in vasca? Tutta l'acqua, le uova, il malto e lo zucchero. Come vedete il verme è già un po' in difficoltà perché ha poco impasto è slitta ma comunque senza perderci l'animo andiamo avanti abbiamo ancora da aggiungere lo yogurt vedete com'è bello denso è la particolarità dello schier. se poi vi interessa vi lascio in descrizione qualche dettaglio in più e come vi dicevo il sale non aspetteremo troppo ad aggiungere il sale perché comunque è un impasto abbastanza compatto e inserirlo troppo all'ultimo si rischia che poi si faccia fatica a farlo assorbire correttamente continuiamo così vedete meglio sì. sono passati circa Anzi, circa, sono passati esattamente 2 minuti e 24 secondi, che senso ha dire circa quando abbiamo il tempo preciso. Volendo, con leca, con lecca pentole potete dare una mano a far raccogliere l'impasto. Ripeto, è una quantità modesta per, per questa grilletta, fosse stato già il doppio la macchina avrebbe fatto sicuramente meno fatica ora continuiamo così finché non otterremo un composto un po' più compatto poi andremo ad, ad aumentare leggermente la velocità non esageratamente siamo già a 135 giri perché la grilletta questa grilletta ha come minimo un regime di rotazione abbastanza alto rapporto regime di rotazione del verme con regime della vasca 1 a 11 costante quindi aumentando il regime di rotazione del verme aumentano anche i giri della vasca in proporzione ok come vedete slitta un po probabilmente ho aggiunto le uova un po troppo velocemente e quindi adesso fa un po' più fatica a farle assorbire alla farina la farina è una manitoba quindi una farina che si trova a suo agio con, con uova, grassi e, e quant'altro quindi non dovrebbe darci problemi l'incognita è un po' la biga che mi è andata un attimo fuori controllo per via della temperatura un po' troppo alta dell'ambiente soprattutto quando lavorate e calcolate bighe non classiche, quindi non 18 ore a 18 gradi, anche un paio di gradi di differenza sulla temperatura di maturazione della biga possono dare grossi cambiamenti sulla, sulla fermentazione della stessa. Ok, continuiamo. Un po' alla volta... amalgamandosi aumentiamo leggermente la velocità andiamo 160 giri impasto che al momento sicuramente è ancora freddo quindi siamo ben lontani dall'avere una temperatura diciamo rischiosa per il risultato finiamo lo yogurt per ultimo perché è un po' una, una scommessa non so come l'impasto reagirà nel momento in cui andrò a inserirlo è circa un 16% se non ricordo male sul peso della farina quindi comunque una quantità relativamente importante come sarebbe stato decisamente importante la percentuale di burro se dovessero dovessero insomma, risultare gradevoli avrò ottenuto dei buns decisamente non tanto poco calorici perché comunque la percentuale di farina è importante ma più che altro con un basso livello di grassi che cioè, poi si può recuperare con maionese carne dicendo che sicuramente non ci faremo mancare ok adesso sono passati 6 minuti, per dare una mano alla formazione della maglia, vado ad aggiungere un pochino del sale, non tutto perché voglio vedere come si evolve l'impasto. Prendo il termometro per la temperatura ambiente, giusto per avere Adesso è piovuto, cioè si è raffrascato un attimo ci sono 22 gradi. Ok, continuo e vado ad aggiungere ancora un po' di sale, anzi a questo punto ce lo mettiamo tutto, siamo a 7 minuti. Aspetto un attimo e poi aumenterò ancora la velocità per vedere se riusciamo a strutturare un po' quello che ora è un agglomerato di ingredienti tutto l'impasto siamo a 164 giri sono passati circa 8 minuti vado ad aumentare leggermente proviamo ad andare a 180 non bisogna esagerare con la velocità perché ora veramente la maglia non è creata e si rischierebbe solo quasi di, di strappare l'impasto senza attribuirgli gradualmente forza e far sviluppare il glutine per ora abbiamo un glutine molto dormiente che non sembra aver voglia di uscire allo scoperto continuiamo così vi ricordo che ad inserire solo lo yogurt è uno yogurt molto denso quindi aiuta sicuramente avendo una percentuale d'acqua inferiore rispetto al classico yogurt però dovremo sicuramente attendere prima di inserirlo che si sia sviluppata la maglia, altrimenti per questi panini non vedo un futuro roseo. Okay. Provo a aumentare ancora un po' la velocità. ok siamo a 200 giri sono passati 9 minuti e 25 secondi la farina è una farina che non teme le medio-lunghe lavorazioni una farina di forza la caputo Manitaboro una farina dalle elevate elasticità ottima per realizzare grandi lievitati che però spesso ha bisogno dei suoi tempi, non... se si corre troppo si rischia di, di non farla lavorare come... per come è stata studiata e quindi poi non ottenere il risultato voluto. Come vedete le cose stanno migliorando, c'è un accenno di incordatura, questo vuol dire che poco alla volta il verme riesce ad attribuire forza all'impasto e di conseguenza si riesce a formare il glutine. L'azione meccanica è fondamentale il tempo sia sì d'aiuto con i riposi ma comunque soprattutto quando si vogliono creare impasti particolari dove a parte acqua, farina e sale c'è un importante componente di altri elementi l'azione meccanica è fondamentale soprattutto se si vuole appunto un prodotto che poi strutturi ok, come vedete stiamo andando molto meglio di prima, la tentazione è di aggiungere subito lo yogurt ma attendo un attimo ancora, anche se la quantità comunque non è elevatissima e eh, sarò graduale, facilmente farò un paio di pause, ok ho aggiunto un poco di robo, vediamo com come viene gestito. sempre attorno ai 200 giri, e sono passati circa 13 minuti. Potrebbe aiutare a questo punto anche un ferro a macchina. Però vediamo intanto fin dove arriviamo. Nel mentre ho quasi aggiunto tutto lo yogurt. Se a un certo punto vedete che l'impasto non migliora, fate un fermo a macchina. Inutile continuare a stressare la farina e il glutine creato. È meglio fare una pausa di un 5 minuti e vedere come, come l'auto-evoluzione del glutine aiuti il processo. Ve ne rendete conto perché la superficie dell'impasto deve tendenzialmente diventare sempre più liscia. Se vedete che ad esempio fa l'effetto kebab come sta facendo adesso, se fermate assolutamente. Vi fermate, fate una pausa di 5 minuti. Quindi ai 19 torniamo. Con le capentola date un attimo una sistemata all'impasto ovviamente non è pronto ma non c'è da stupirsi anche perché comunque siamo andati un po' a stravolgere quello che era un prodotto ora diamo una controllata alla temperatura dovremmo essere attorno ai 20 gradi da quanto vedo anzi 21 e 1 ma in questo caso va benissimo perché l'idea appunto di, non so se vedete, no, adesso lo sto tenendo dalla punta, quindi l'ho scaldato io con le dita. Ok, vi dicevo, proviamo hold per bloccare, siamo 21 e 2, ok, 5 minuti di pausa sono passati 5 minuti il nostro impasto in macchina riporto la velocità al minimo e partiamo con un po di lavoro che male non fa come vedete l'impasto si comporta in modo già ben diverso da prima come vedete si si è staccato dal fondo non è ancora pronto perché vedete che comunque è in parte grumoso ma è migliorato fortemente ok faccio un'altra pausa di 5 minuti vedete com'è molto più compatto ok sono passati 4 minuti non 5 devo velocizzare un attimo perché altrimenti lascio i bambini a scuola vabbè ripartiamo questo è l'ultimo giro che mi posso permettere di fargli fare perché appunto dopo devo scappare quindi vediamo di quiverlo un pochino meglio sul banco successivamente Ok, come vedete, si stacca dal fondo quindi diciamo gli ingredienti se li è bevuti. La maglia è migliorata, non è sicuramente al top. Ma avendo ecco, sentite gli scoppietti: gli scoppietti sono un ottimo segno. Ok, sentite. Il profumo è molto interessante, ok, adesso lo estraggo e lo porto sul banco, è abbastanza più freddo rispetto a come lo volevo, come vi dicevo essendo un 100% biga e quasi tutti gli ingredienti erano appunto nella biga, Avendo fatto fare 4 ore di frigo mi ha fatto partire a una temperatura abbastanza bassa diversamente se l'avessi tenuto fisso a 22 gradi avrei avuto il problema opposto perché sarei partito con un prodotto decisamente caldo avrei sì potuto giocare con gli ingredienti tenendoli in frigo, addirittura in freezer però chiaramente essendo la quantità esigua avrei facilmente avuto creato che altro il problema opposto appunto di surriscaldamento che poi chiudere caldi, soprattutto in questo caso non, era un, non sarebbe stato un problema anzi però non troppo caldi quindi se sono 25-26 gradi, bene, si iniziano a essere di più. A parte che impasti un po' particolari, chiuderli molto caldi diventa difficile perché con il caldo il glutine non si rilassa un po' troppo e diventa più difficilmente lavorabile. Ora, come vedete, l'impasto praticamente è una fisica. Vi faccio poi vedere la, la vasca che è praticamente pulita diamo un attimo una lavorata così saremo sui 22 gradi a questo punto essendo che dovevo chiudere sui 25 e 26 e ho poco tempo vi farò fare la puntata di due ore circa in, frigorif eh, scusate, in frigorifero in forno con luce spenta adesso va un attimo ok non so se lo vedete lo sposto in un contenitore alleato che ho preparato questo e via dritto a farsi due orette a modè. Forno con luce spenta, vado. State due ore. Allora. Guardate qua che bello, ha fatto abbondantemente più del doppio del volume. Guardiamo quanto pesa, ah, perfetto! Bellissimo. Che bello qua. 1337 ok. Google 1337 diviso 12. 1337 diviso 12 corrispondono a circa 111,417 ok 111, 111 grammi Paffè, prima cosa. divisione notate come è, è cresciuto quindi palline da 111 grammi morbidissimo bello carico di aria 111 ok una volta stagliati tutti andiamo a chiuderli come li chiudiamo ora c'è un po di affollamento però vediamo comunque di trovarci lo spazio allora lo stendiamo un attimo lo schiacciamo facciamo una piega 3 successiva piega 3 o comunque come vi viene e la tour. ora ragazzi ho pochissimo spazio quindi mi sono andato un po' a complicare la vita adesso al prossimo lo farò maglia per creare lo spazio ok è abbastanza cedevole, quindi gli diamo un po' di energia prima pallina le andiamo a mettere in teglia su carta forno procediamo così ne facciamo un attimino un po', un po meglio ok stendiamo piega 3 piega 3 dall'altro senso e oppala tua in questo caso corposa perché lo sento molto molto morbido come impasto e così le fate tutte ok una volta preparate tutte e 12 le ho disposte su le leccarde con carta forno, le vado a coprire con la carta trasparente. Dopo la ringa finale vi lascio qualche foto realizzata senza troppa cura del Bans post cottura. Purtroppo sono stato sopraffatto dai marmocchi e non sono riuscito a creare contenuti migliori. Perdonatemi. Ciò detto, iniziamo col motivare del perché realizzare balance con biga al 100%. Praticità. Vi spiego meglio: gestire un impasto al 100% biga garantisce una successiva produzione con tempistiche strettissime. L'impasto corre impetuoso grazie alla spinta data dalla fermentazione della biga. D'altro canto, anche con una biga all'80%, nel caso si voglia rinfrescare con farine differenti, si avrà praticamente la stessa velocità di lievitazione. Questo processo è nato come risposta alla scomodità, passatemi il termine, di dedicare nella medesima giornata 7-9 ore alla preparazione dei buns. Tempistica necessaria per ottenere un prodotto di elevata qualità. Sfruttando la birra dall'80 al 100%, preparata il giorno prima, dal rinfresco alla cottura possono bastare 4 ore. Ad esempio, impastando alle 4 di pomeriggio, si può essere pronti a cuocere alle 8 di sera. La biga. Che strada, che strada seguire? Per esperienza, il massimo, sia per qualità che per sicurezza nel risultato, la si ottiene con le canoniche 18 ore a 18 gradi, con chiusura 21. Questa strada non è però da tutti sempre percorribile, per via dei precisi parametri richiesti, soprattutto in termini di temperatura, di maturazione. Il mio test ha infatti visto una biga correre troppo a causa della temperatura ambiente salita oltre le mie aspettative. Dai 22 previsti siamo arrivati quasi a 25. In futuro, se dovessi replicare il processo, opterò sicuramente per l'approccio con celle di lievitazione a temperatura controllata. Parliamo ora del secondo aspetto, secondo non per importanza, di questa preparazione. L'assenza di grassi ad eccezione di quelli contenuti nel tuorlo dell'uomo. Il risultato... Un prodotto decisamente differente sia come struttura che come gusto. Una piacevolissima sorpresa. Lo yogurt ha conferito ai buns grande sofficità e un gusto più leggero rispetto alla classica versione con burro e latte. Ciò detto, ringrazio e saluto i temerari che hanno resistito fino a questo punto e vi ricordo che in descrizione trovate la ricetta completa nel caso vogliate anche voi cimentarvi. Alla prossima!